Tatiana, amore mio, un uomo che ha conosciuto la guerra non potrà mai più combatterne un'altra. Quelli che decidono di farle scoppiare sono uomini senza legami, senza amore. È l'unico modo che hanno per vendicarsi della felicità degli altri. Quando sono partito un anno fa ero sicuro che da qualche parte avrei trovato una giustificazione per lo scontro di quelli che si odiano. Ora so che ci saranno solo degli sconfitti. Tutte le mie forze tutte le mie speranze dipendono da questa prima licenza che ci hanno promesso per il gennaio del 43. Spero che tu sia già tornata da Stalingrado, dove sembra che le nostre truppe stiano facendo miracoli. Sogno ogni giorno il momento in cui salirò le scale per riabbracciare te e nostro figlio. Qui tra noi c'è il poeta Simonov e ha appena finito di scrivere una cosa sublime, bellissima. Ascolta. Se tu mi aspetti, tornerò, ma aspettami tanto, con tutte le forze. Con la tristezza della pioggia dorata, aspettami. Col turbinio della neve, aspettami. Col trionfo dell'estate, aspettami. Nel tempo in cui il passato si dimentica e quando non si aspettano più gli altri, Aspettami quando da lontano non arriverà più posta, quando saranno stanchi quelli che aspettavano con te.